Ho aggiunto una nuova telecamera, sono riuscito a far funzionare la tecnologia ragazzi in questo momento storico E quindi ho una telecamera che adesso è posizionata alla cazzo di cane come potete vedere Questa, questa telecamera qua in basso è una GoPro 9 L'ho messa perché oggi faccio l'unboxing CG e voglio avere una telecamera che mostri un po' meglio i dettagli dei film quindi ho messo questa telecamera ma non solo l'ho anche inserita in una schermata che è questa qua che è un po' più grande e ci permetterà di vedere al meglio le edizioni CG Entertainment iniziamo con calma il nostro unboxing dei film che mi ha mandato CG Entertainment che vi ricordo ha un bellissimo sito su cui potete trovare un sacco di film tra cui alcune novità e alcuni film eh, vecchi Questa parola, no, vecchi, vecchi Sembra quasi che i film vecchi non interessino a nessuno Ma a me interessano E quindi quando posso mi faccio mandare qualche vecchio titolo Per recuperare cose che non ho mai visto Questo è il pacco che mi ha inviato È già aperto perché eh, ma, non potevo resistere alla tentazione di aprirlo Questo è il pacco Questa è un'altra inquadratura Vediamo come si vede Tac è una telecamera che ha una risoluzione migliore, quindi. Mi sono scritto un paio di cose sui film. Sono nove film, dei più disparati, ma tutti horror o thriller. Cominciamo con questa chicchetta from Japan. Sto parlando di Pozzo di Satana: Pozzo di Satana. Adesso guardate che faccio, faccio il change vediamo, oh dai si vede abbastanza si vede abbastanza, il pozzo di satana allora, un Uomo da fare la scendere ai suoi avidi di parenti un'antica villa, conosciuta da tutti come il pozzo di satana, ma voi andreste a, a... cioè vi dicono, ha ereditato il pozzo di satana è un po' inquietante come cosa vabbè, è una, è una casa infestata non vi dico oltre, dai, non vi dico oltre perché non voglio spoilerarvi troppo comunque è un film del 1965 ora lo apro eh, 1965 di A A Ajime Sato è giapponese è il classico film è il classico film casa infestata giapponese si rifà ai film eh, europei ma che bello c'è un dépliant con tutti diciamo ai, ai film eh, di case infestate Europei. Mi ha incuriosito una nota riguardo a questo, riguardo a questo film, eh? che dice: il film è stato vietato ai minori di 18 anni all'epoca eh, per un clima morboso di terrore, di orrore e di violenza omicida, del tutto controindicate dalla particolare sensibilità e alle specifiche esigenze educative dei minori in tale età. Eh, in realtà è un vecchio film, eh, sì un po' weird, un po' strano perché i giapponesi hanno questo stile hanno questo stile un po' st strano, di, per... è strano è veramente strano comunque mi gasa parecchio faccio vedere anche qua anche qua non si vede male però dai e visto così sembra un film con tutti gli attori. Cioè, visto da fuori sembra un film. Con, perché anche la, la, la tipa rappresentata davanti. Sembra un attore occidentale. In realtà è tutto con attori giapponesi. E, e veramente sembra un grandissimo film, secondo me. Mi sembra bello. Lo trovate sul sito di CG. Li butto là per comodità. Passiamo a un thriller. A un thriller di eh, Alejandro Menabarra, Che voi sapete essere il. Eh, come si dice, regista di The vi faccio vedere qua. Ditemi com'è questa inquadratura, se è pessima o, o vi, vi può garbare. Regression con Ethan Hawke e Emma Watson, cioè Hermione, Hermione di, di, di Harry Potter. Adesso non voglio screditare il film facendo il razzista con Harry Potter. No, lascio questa, lascio questa. Non voglio fare il razzista con Harry Potter... Insomma, è un film che per i bambini va bene. Regression è un film di... insomma, a me non è proprio un cane, no? Anzi, a me di Other è piaciuto molto. Quindi mi aspetto qualcosa di quantomeno, di quantomeno bello. Mentre apro la, la confezione, eh, ricordo a chi vedrà questo video su YouTube... Che se si iscrive al, a, al canale Twitch può venire qua a interagire con noi. Le live sono frequentissime, quindi direi che conviene. Chissà so perché quando apro i film sono sempre ribaltate le, i dischi. Tra l'altro dentro a, al film giapponese horror c'era... Io adoro vedere questi di Pian con tonnellate di film dentro. Dopo me lo guardo, me lo guardo con calma. Devi... Eh... Guardare Tesis, se non l'hai eh, visto di Amenabar. Ciao, ciao Mirko, ciao. Eh, Tesis, credo di no, credo di no. Dopo, dopo guardiamo, facciamo così, dopo segniamoci un po' le cose da, da guardare e ci vediamo anche i trailer. Passiamo al, a, al prossimo film, edizione mortale. Qua un regista più noto, però io credo che il, il film, non, non so se l'ho visto, perché è veramente è uno di quei film vecchi che potrei anche aver visto tanto tempo fa Deadly Blessing, benedizione mortale ciao Paolo, fin con gli zombie di Wes Craven, eh, ragazzi questo forse mi è capitato di vederlo ma da, da bambino cioè proprio tanti anni fa Blu-ray, però sai Wes Craven è meglio averli tutti questo è un film che lui ha fatto dopo Le colline hanno gli occhi, dopo un film tv che, che non mi ricordo qual è e, e prima di, di Nightmare. Quindi per, per dargli giusto una collocazione storica, no? benedizione mortale, ci sono ste ragazze che finiscono in una comunità tipo Amish che ovviamente contesta il progresso tecnologico e poi queste ragazze scopriranno che probabilmente questi sono tutti pazzi. All'interno dei contenuti extra troviamo il trailer originale, il tv spot e il commento originale di Wes Craven. Il poster è molto bello, qua è un po', un po tagliato nella copertina. Ciao Psicocine! Eh, qua è un po' tagliato, il poster è molto bello, veramente figo il poster. Blessing Benedizione Mortale. Ah ecco, mi ero segnato una cosa carina su questo, questo Benedizione Mortale. Pare che ci sia una scena... Di... in cui una protagonista eh, si... insomma gli entra un ragno vero in bocca e, e insomma per convincerla ah no c'è proprio Sharon Stone ragazzi stiamo parlando proprio di Sharon Stone probabilmente ai suoi primi film Sharon Stone c'è in questo film ragazzi quindi c'è della gnocca sappiate che c'è della gnocca è ufficiale c'è della gnocca dentro Benedizione Mortale e, e invece pare che poi la scena siano riusciti a realizzarla Perché inizialmente si rifiutava Ma chi è che non si rifiuterebbe? Io non lo farei mai Neanche per tutto l'oro del mondo Come si diceva ai miei tempi Benedizione mortale direi che vale la pena Anche solo per vedere la scena del, del ragno in bocca A Sharon Stone Cazzo ragazzi Sharon Stone Che se magna i ragni Ma cosa volete di più? E insomma, già sono dei bei titoli, secondo me. Poi, prossimo titolo, veramente eh, grottesco questo. Sto parlando della donna Vespa. La donna Vespa di Roger Corman. Chissà quanti sono i film di Roger Corman. 3.000 miliardi. Più ne abbiamo, meglio è. Io lo, lo provo ad aprire nel frattempo e vi dico che... Il titolo originale è The Wasp Woman, ovviamente del 59. Chiaramente è, è influenzato, ispirato dal film L'esperimento del Dottor K dell'anno dell precedente. Cioè, è proprio del 58 L'esperimento del Signor K... eh sì, del Signor K. Del Dottor K, quindi più o meno siamo alla, alla stessa... Stesso tipo di contenuto. Cosa curiosa, come potete vedere dalla copertina, la, la donna Vespa ha la testa di umana e il corpo di Vespa. Mentre in realtà nel film è l'esatto contrario. Ha la testa di Vespa e la, la moglie di Bruno. Belli... <ride> Siamo proprio, siamo proprio un gruppo di scappati di casa. Ha il corpo invertito, cioè ha le mani e la testa di Vespa e il corpo da donna nel film. Invece qua è al contrario. A me piace moltissimo questa illustrazione qua. Insomma, questa donna vuole rimanere giovane e prova un siero che, che fa rimanere giovane, ma che ha delle controindicazioni abbastanza particolari lei diventa una pazza omicida che ammazza e succhia il sangue alla gente ma solo, solo quello succhia non succhia altro Corman eh, interpreta no, oh, è un po' eh, vabbè ehm, Corman interpreta un cameo fa la parte del medico qua quindi c'è anche qua un aneddoto interessante che rende la visione ancora più curiosa il fatto che lei aveva questo testone da vespa come, un po' come la mosca e pare che nella scena finale avevano anche poco tempo per girare perché erano arrivati un po di corsa eh, alle, alle battute finali e pare che susan cabot stesse per soffocare all'interno di questa maschera e ci fu insomma un piccolo incidente che però per fortuna si risolse senza nessun morto la donna vespa la moglie di bruno come dicono dalla regia la moglie di Bruno ah fantastico che, che posso dire se non ringraziare CG Entertainment che non solo mi fa conoscere le novità perché pubblicano anche delle, un, un po' di novità mi fa conoscere anche vecchi film mi dà la possibilità di vederli e, secondo me è un horrorofilo dovrebbe comunque cercare un po' di alternare cercando di recuperare un po' dal passato e andare in due direzioni quindi seguire quello che esce di nuovo ma anche ogni tanto andare a guardare cosa c'è dietro perché sono veramente tanti film Almeno per quanto riguarda il sottoscritto che mancano l'appello. Uh, Sette note di nero, il prossimo film di Lucio Fulci. Questa è un'edizione abbastanza nota. È uno dei thriller... Questo qua anche mi sa che non l'ho visto. È uno dei thriller più famosi, già, insomma storie di assassini più famosi del 77. Io avevo un anno quando è uscito. Niente, ultimamente sono un po' sfortunato con le spedizioni che mi mandano. Perché è leggermente rotta anche qua la... La, la custodia, ma non si preoccupino quelli di Cg, la riparerò sostituendola con una di quelle che ho. Bellissima questa copertina. Tra l'altro questa copertina, sono abbastanza sicuro di poterlo dire, è ispirata a un quadro di... Ehm, come si chiama? di Il uh, pittore che ha fatto Alien, come si chiama? Come si chiama? Pittore che ha fatto Alien... Voto di memoria C'ho lì il libro eh. Giger, Giger, scusate Voto di memoria, io so, figurate che sono un appassionato Incredibile di Giger Grazie a te, Silvano che me l'hai scritto eh, Sono un grande appassionato di Giger Tant'è che quando ci fu la mostra Io già lo conoscevo Un po' per Alien e un po' per le sue opere Avevo già comprato dei libri Quando ci fu la mostra a Milano Bellissima, tra l'altro c'erano anche le sculture E i pezzi di design fatti da lui Io andai e, e per settimane tutti i miei disegni che facevo all'epoca andavo a scuola tutte, per settimane tutti i miei disegni avevano elementi ispirati a, a, alle ambientazioni di Giger perché ero ero troppo... cioè mi aveva proprio nutrito el, artisticamente quella mostra lì quindi per un sacco di tempo mi è rimasto addosso lo stile di Giger, le, i soggetti, le cose quindi Fatto fatica veramente a scrollarmelo di dosso perché è, è, è prepotente. Questa, questa, questo teschio è indubbiamente ispirato a um, un quadro di Giger che um, non ricordo qual è, ma ci sono dei volti molto simili a questo. Secondo me siamo lì. Dobbiamo dire su Fulci, se non, ecco, per esempio che potreste uh, andare sul sito... A parte che forse c'è in, in edizione anche un video, ma no, non lo so sul sito di CG Entertainment c'è a noleggio un documentario su Fulci, inedito, che poi in realtà è una mega intervista molto, molto bella, beh, ma tutto quello che riguarda Fulci è molto bello. Questo è un film che avevo puntato un sacco di tempo fa, perché ne aveva parlato il mio amico Roberto Donofrio, che è un grande esperto di horror da tantissimi anni, scrive per un sacco di riviste internazionali di horror, quando io ho tra le mani un vecchio film horror, passo sempre da lui e gli chiedo questo com'è, cosa faccio, lo compro, eccetera eccetera. Sto parlando delle figlie di Dracula, un film molto molto oh, erotico, un horror molto sé, con queste due gemelle... Scandalosissime Scandalosissime proprio Uno scandalo via l'altro Adesso vi faccio vedere Essendo che questo film fa parte di una trilogia Che si chiama Carnestain, La trilogia delle Carnestain, eh, Mi sono chiesto Ma non è che è proprio una trilogia Che se non guardo i primi Poi non ci capisco un cazzo E lui mi ha detto No no guarda vai tranquillo Non è proprio, cioè, non è proprio così È una trilogia nel senso che Tutti e tre i film questo qua è del 1971, eh, si ispirano al, eh, raccon al racconto Carmilla di Sheridan Lefanu, che tra l'altro è un racconto antecedente a Dracula di Bram Stoker, quindi si presuppone, è abbastanza ovvio che sia così, che la protagonista, che è una vampira di questi racconti, abbia ispirato... Anche Bram Stoker per la, per la scrittura poi di Dracula. Essendo che questi tre, tre film, che gli altri due si chiamano Vampiri Amanti e l'altro Mir Kalla, l'amante immortale, ci sono... cioè ragazzi, ci sono queste due gemelle che sono veramente fighe. Non c'ho cazzo da dire. Insomma, le figlie di Dracula, tanta roba. Sono contento di non dover vedere gli altri due film per potermelo godere, perché sennò avrei dovuto aspettare un po' ovviamente c'è un grandissimo Peter Cushing e Mary e Madeleine, Madeleine eh, Collinson figata a me l'horror erotico ragazzi mi piace un casino passiamo a, al prossimo film di Un Italiano Il mostro della cripta Il mostro della cripta di sto cercando di farlo vedere il meglio possibile di Daniele Misischia che saluto! È un film molto particolare. Non sapevo bene cosa aspettarmi, nel senso che visto così è una, palesemente, una horror comedy. È sempre voltato. Non so perché, c'è una legge tipo la legge di Murphy che fa trovare sempre. Allora, il mostro della cripta, che è del 2021, non è un capolavoro ok non è che siamo qua a dire con capolavoro però è un film secondo me estremamente intelligente perché si presenta come un film comedy tra l'altro c'è Lillo che per fortuna anche un po' del film ha avuto quel grande successo con la trasmissione LOL, ha creato questo tormentone, sono Lillo sono Lillo eccetera E ha avuto insomma il suo momento di, di, di celebrità però eh, sono contento che ci siano questi esperimenti questo è veramente un esperimento cinematografico secondo me perché è vero che horror comedy ma all'interno del film le scene di violenza sono estremamente forti sono brutali ma anche esplicite e splatter e non te lo aspetti da un film che ha un piglio molto leggero da appunto da commedia con tantissime caratteristiche della commedia italiana oltretutto i protagonisti sono dei ragazzini dei ragazzi giovani quindi questo gli dà diciamo un aspetto ancora più, più giovanile più, più team movie di sicuro è un film molto particolare che alcuni credo che si sia spenta la credo che si sia spenta la la camera <ride> ci pensiamo dopo è sicuramente un film che può non piacere a, a chi cerca un uh, come dire un, un cinema horror serio, violento con tanti altri tipi di di tematiche, però a me è piaciuto il fatto che è un film che fa ridere fondamentalmente, ma allo stesso tempo ti serve anche eh, delle portate piuttosto violente e splatter. Quindi alla fine per me è un film promosso, nel senso che, che mi è piaciuto perché è molto strano, è strano, è non... Non è così scontato come uno può pensare, magari vedendo la copertina o insomma vedendo il trailer. Poi tra l'altro c'è anche un, diciamo, un mostro, diciamo appunto, un mostro della cripta, fatto veramente da Dio, che vedrete sul finale. Insomma, Misischi ha già fatto The End, che mi è piaciuto, e poi ha fatto questo film che è un po' più comico, quindi chissà. magari Io ho l'impressione che quando farà il prossimo film sarà un film action. Perché secondo me lui ama il genere action e, e proverà a fare un altro tipo di genere. Però se dovesse continuare l'horror, il mio gusto è... Cioè io ci vedo, ci vedo meglio eh, l'horror serio. L'horror un po' eh, introspettivo. Con, eh, insomma a me di End è piaciuta la chiave. È un film fatto veramente con poco che funziona. Eh, è un buon inizio insomma per... Per aprire un po' le porte a questo genere e sperare anche che altri registi italiani vengano coinvolti in progetti di questo tipo. Mostro da Crippa. So, Crippa. Cri, cri, cripta. Sono contento di averlo in collezione. Passiamo invece adesso ad un film che ho recensito già. Che si chiama 47 metri Grit White. Grit White. Allora... Prima cosa da dire, perché io non sono qua a prendere in giro nessuno, questo film non è della saga di 47 metri. È uscito al cinema con questo titolo, 47 metri, non so di chi è la scelta, ma non c'entra niente con 47 metri, tant'è che non c'è nessuna situazione in cui le persone sono a 47 metri di profondità, non c'è profondità, non c'è nessun tipo di... Eh, meccanismo horror legato alla profondità o a, a, al o appunto alla mancanza di ossigeno tutti questi temi che c'erano nei precedenti film questo film devo essere sincero ragazzi non l'ho apprezzato per niente diciamo che è una roba da, da collezionista di film di squali a tutti i costi Cioè, se tu sei un collezionista e devi avere tutti i film di squali allora te lo compri per il resto mi spiace doverlo dire ma per me questo film è totalmente sbagliato, cioè veramente quasi nella sua totalità. Peccato, perché i film di squali sono sempre affascinanti, potreste rivalutarlo però come film trash. Nel senso che io non lo avevo valutato sotto questo aspetto, potreste rivalutarlo tranquillamente... Come film trash Questo è il penultimo film che mi è stato mandato. E poi, interessantissima nuova uscita, perché penso sia stato, non penso, sono abbastanza sicuro sia stato rimasterizzato. Squali squelli. Cioè, oggi proprio una, una infilata di, di battute, una più bella, bella dell'altra. Sto parlando di Frankenstein 80. Frankenstein 80, che è un film che, che parla di Dracula. No scherzo, è un film che si rifà liberamente ispirato al, al romanzo di Mary Shelley. Però si rifà, diciamo, il titolo si rifà a un vecchio film che si chiama Frankenstein, Frankenstein 70. Che tra l'altro ho un'edizione ma mi sono rifiutato di guardarla perché si vede malissimo. Bello, mi piace un sacco come è fatto dentro. Mi piacciono queste... Cose minimal così Pulito Molto pulito E molto retro Frankenstein 80 Forse è meglio se non vi faccio vedere il retro Perché c'è una tetta Anzi ci metto sopra la mano Così non, non vengo censurato Bloccato e il film è del 72 mi sembra ah, Del 72 Si è spenta pure la luce <ride> La nave sta affondando, ragazzi. E grazie a CG e Manstan lo, lo riaviamo nelle nostre case. Sono veramente curioso di vederlo questo. Perché è diretto da Mario Mancini, che, vabbè, non ha avuto una lunghissima carriera, anzi, ha fatto pochi film. È stato l'operatore di macchina di Mario Bava in Sei donne per l'assassino, che è stupendo, e Operazione Paura. Nel film c'è il mostro, diciamo, Frankenstein, è, è fatto da Carlo Rambaldi, quindi... Diciamo che qualche professionista bravo c'è. Lui ha lavorato con Bava, quindi per me è interessante comunque dargli un'occhiata. recupero tutti i film che mi sono stati inviati da... Li rivediamo velocemente. Benedizione Mortale di Wes Craven, Regression di Amenabar, Sette noti in nero di Lucio Fulci, Le Figlie di Dracula... Di adesso non mi ricordo come si chiama il regista ma ve lo voglio dire John Haug, questo sono troppo curioso di vederlo Il Pozzo di Satana, qua il eh, film giapponese, adesso il regista ve lo leggo perché è veramente difficile Hajime Sato, La Donna Vespa di Roger Corman 47 minuti Great White Non vi dico di chi ha perché, meglio di no Il Mostro della cripta di Daniele Misischia e infine Frankenstein 80 di Mario Mancini. Questi sono i film che mi ha inviato Cg. CG. Speravo che la telecamera reggessi un po' di più perché quella ha una risoluzione migliore per vedere i film bei classici e qualche altra kick sì dai alla fine no ma ce ne, ne sono tanti che sono veramente fighi secondo me di questi quelli per cui ho maggiore curiosità vabbè il mostro della cripta l'ho già visto White l'ho già visto mi interessano molto ma tutti gli altri mi interessano parecchio tutti cioè tutti solo che adesso devo trovare il tempo di vederli Questo è un classico, se non succede... Non si è rotto niente però, perché sono caduti da un, da un millimetro d'altezza. Però figa. Niente... Qui si chiude l'unboxing di CG Entertainment, ringrazio tantissimo i ragazzi di CG che spaccano e veramente io dico una cosa, hanno fatto uscire un'edizione dell'aldilà che spacca il culo e adesso è, sta uscendo la startup appunto di, di Zombie Contro Zombie che si meritava assolutamente un'edizione speciale, tra l'altro dentro c'è anche l'altro film del regista quindi costa circa 20 euro e c'è dentro tutti e due i film più un sacco di robe, belle chicche diciamo, oltre ai film diciamo non edizioni semplici, ha anche tutta una serie di chicche. Per chi ha visto questo video su YouTube, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento qua sotto e venite a iscrivervi a Twitch, vi assicuro che non vi succede nulla di male. Basta andare col ditino su Google, cercare Twitch, poi dentro il Twitch cercare NHB, seguire e poi quando facciamo le live, cioè sempre, Entri, scrivi, ciao, gonzi, come stai? E io, eh, bella, ah, finalmente sei arrivato. Così, quindi, venite sul canale Twitch. Alla prossima.